Savona è una città che da sempre possiede uno stretto legame con il mondo marino. Le acque poste di fronte a Savona sono parte del Santuario Pelagos. Una vasta area marina che si estende per quasi 90.000 km quadrati su tutto il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il Tirreno centro-settentrionale. Le acque del Santuario Pelagos